Dagli incroci del Venere con altri risi bianchi sono stati ottenuti altri risi colorati con tutte le sfumature dal viola nero al rosa e rosso. Un esempio è il riso Hermes, ha la forma del genitore col granello allungato quindi un granello indica, anche il rosso è un'antocianina, è un pigmento che è presente nella parte esterna del granello, infatti anche questo riso non viene sbiancato completamente, ma rimane integrale, viene consumato come integrale. Ovviamente i tempi di cottura si dilatano un po', questo riso cuoce in 35 minuti, nelle normali condizioni di cottura, ma contiene fibre, nutrienti, eh, sali minerali, come nel Venere, quindi molto ricchi. Oltre a questo, sia Venere che Hermes hanno la caratteristica di essere risi aromatici, quindi uniamo oltre alla cromaticità anche una, una sensazione che era solo tipica di certi risi esotici come il basmati. Il bello di questi risi sta nelle sensazioni olfattive, dunque se io prendo un pacchetto di riso, in questo caso un riso sottovuoto e lo porto al naso, sento un po' la caramella mu, sento un po' il caramello, sento eh, questi profumi di pepe bianco molto, molto intenso. Eh, certo che questi risi danno la possibilità ai cuochi di poter spaziare con la fantasia eh, in alcuni piatti particolarmente intriganti che vanno al di là del solito risotto, delle solite ehm, cose che si fanno legate ovviamente alla tradizione. È bellissimo sentirli ehm, quando trasportano questi profumi ancora in pentola perché si va oltre, no? io ad esempio solamente a distanza di pochi centimetri dalla, dalla pentola sento il tè, lui trasporta questi profumi un po' particolari con tutte le cose che ci siamo detti anche a crudo dunque è bello anche giocarci no? Eh, sicuramente, quando si sentono negli ambienti di una cucina con questi profumi di questi risi che vengono lavorati, ovviamente il profumo è definito: possiamo definirlo anzi, aromatico, dunque, porta delle peculiarità, a tutte loro. Eh, bello anche vedere l'acqua di bollitura perché ovviamente qua l'amido tende a non uscire in, in modo eh, par particolarmente intenso ma quello che eh, esce fuori dal chicco sono i polifenoli, sono le materie coloranti che poi vanno a dare effettivamente la pigmentazione al grano. Proviamo a fare anche qua la nostra degustazione, dunque lo mettiamo nella nostra tazzina, lo portiamo al naso. Molto molto interessante, Mi ricorda tanto anche un po' la mineralità del, della sabbia, la sabbia calda, dunque sicuramente posso pensare che sia un po' sapido come riso, il tè che è proprio eh, è tanto, è molto intenso. Qualche profumo balsamico, un po' di, un po di rosmarino, un po' di di menta di timo è eh? molto sottile ovviamente non cerchiamo di, di enfatizzarla e poi proviamo a assaggiarlo ovviamente ha una croccantezza mh, molto diversa dei risi bolliti bianchi lavorati è proprio leggermente spugnoso tu non mastichi che lui torna un pochettino indietro anche qua, le stesse cose che ho sentito al naso, questa sua aromaticità, questo suo tè, molto, molto bello. Sono sicuro che eh, con un piatto che potrebbe essere di pesce, calamari, gamberi, com inteso come companatico, come sostanza di base, potrebbe essere interessante. Molto bene.